K, cioè il partito dei lavoratori del Kurdistan che è il partito di Ocalan Uh, ora uh, è stato scarcerato e si trova in Germania uh, non ha uh, impedimenti per lasciare il paese però in questo momento non può essere ancora in Italia è possibile che possa essere in futuro per me è la seconda volta che mi capita di presentare un libro in absenza diciamo. mi era già capitato con Ahmed Naji, non so se ne avete mai sentito parlare e questo autore egiziano, anche lui, non può lasciare il paese è stato in carcere per due anni in seguito alla pubblicazione del suo libro e la l'accusa in quel caso era di eh, linguaggio sceno nei suoi testi. Allora, la prima domanda che faccio a Polancinale, che abbiamo la fortuna di avere qua stasera, per parlare di questo bel libro, è se, di dirci un po' di più eh, sulla figura di Denis Juchel, ehm, perché ha scritto questo testo, come mai questo testo è stato tradotto adesso dal tedesco all'italiano, e hm, dici un po' di più di lui. Buonasera. Eh, prima di tutto vi ringrazio per la presenza eh, nonostante le condizioni atmosferiche abbastanza soffocanti e deprimenti eh, grazie eh, cercherò di essere meno noioso e eh, meno, eh, meno ripetitivo possibile eh, eh, mi scuso in anticipo per le mie scarse competenze eh. linguistiche però cerco di esprimermi Dai in modo adeguato <ride> allora eh, Denis è è un cittadino turco-tedesco, come tutti gli altri circa 6-7 milioni di cittadini turchi che sono andati già negli anni 60 per lavorare e vivere in Germania. È un deutschlander, come dicono i tedeschi, un tedesco-non tedesco. -non -tedesco e nasce in Germania, cresce in Germania, genitori turchi, e, e scrive in tedesco, e particolarmente e e sulla Turchia. È un giornalista dell'opposizione, eh, quando scriveva anche sulle questioni interne tedesche era, è stato sempre eh, critico nei confronti del governo, eh, governo ovviamente sono più di dieci anni, quindi di Angela Merkel. E, ad un certo punto, credo 3-4 anni fa, ha iniziato a lavorare eh, in, in una maniera fissa per Wald, che è un quotidiano importante eh, tedesco dell'opposizione ehm, nel 2004 è stato concluso questo libro ehm, allora, eh, prima di parlare del contenuto del libro perché è stato tradotto nel 2008 nel questo, 2018 questo libro Venezia è stato incarcerato è rimasto in carcere nell'isolamento nel carcere speciale di Sidivri a Istanbul per un anno e ehm, per, per la sua scarcerazione è stata lanciata una campagna internazionale in Germania presso il suo quotidiano, in Turchia nel mondo intellettuale, tra i giornalisti, sindacalisti, eccetera. E eh, uno degli elementi di questa campagna eh, di sensibilizzazione per la sua scarcerazione, eccetera, era quello di tradurre il, uno dei libri di Denise, la casa editrice di Torino, Rosa Bertzellier, gentilmente eh, ha deciso di collaborare eh, con, ehm, con questa iniziativa. Parte di questa iniziativa e dare un suo contributo. Il libro è stato tradotto, ehm, abbiamo finito di tradurre nel mese di novembre, se non mi sbaglio, del 2017, e, ehm, ed è, è uscito il 4 febbraio del febbra del, dell'anno 2018, quindi hm, poco più di un mese fa. Allora il, il libro si conclude nel 2014 ed è stato scritto nel 2013, è stato scritto sulla rivolta eh, popolare più grossa della storia della Repubblica di Turchia Ghesi, però eh, come dicevo eh, la rivolta eh, si è svolta nel 2013, il libro si conclude nel 2014. Come forse sapete dal 2014 finora è successo di tutto, quindi c'era bisogno di qualcuno che eh, potesse eh, occuparsi di questa parte, di questo lavoro noioso e, e hanno scelto me per eh, scrivere una postfazione, che inizialmente eh, teoricamente doveva essere una postfazione, però è, è diventata un pezzo un po' più grosso. La Casettice mi ha chiesto di scrivere 30 pagine, io sono arrivato a quasi 70 pagine e quindi risulta il coautore del libro con la prefezione eh, preziosa di Alberto Negri, come aveva detto anche Giuseppe all'inizio. Questa è la storia breve di Denise e di, del libro. Andiamo subito alla, <coughs> in media stress parlando di Taksim. Piazza Taksim è un po' un simbolo, tutti noi abbiamo, abbiamo l'immagine di Taksim negli occhi, un po' anche correlata a Piazza Tahrir, che era l'altro simbolo egiziano del 2011. Allora Cerchiamo di vedere, come, seguendo anche il percorso che fa l'autore, di cosa è il simbolo Piazza Taksim. L'autore ci dice che è il simbolo per la sinistra. In particolare fa riferimento a uno sciopero che c'è stato il primo maggio del 1977, eh, che era stato organizzato dal sindacato DISC, e ehm, addirittura si doveva chiamare quella piazza, proprio piazza primo maggio, in onore di quello sciopero che ha rappresentato un momento di rottura per la storia eh, turca, perché poi nel 78 sono stati proibiti i cortei di piazza, proprio in piazza Taksim. Quindi diciamo che prima di tutto è un simbolo della sinistra, piazza Taksim, tanto è vero che lo slogan è ogni luogo è Taksim, la resistenza in ogni luogo. Però Taksim è anche un simbolo per gli islamisti, perché in piazza Taksim c'era questa caserma, la caserma 2, poi tu mi correggi se sbaglio le pronunce, che poi è stata smantellata, sapete un po' della storia turca, del, del, del tempo di Giannizzeri, come sono stati smantellati, del tempo delle Tanzimat, cioè delle riforme, e, e questa piazza è diventata un simbolo, perché eh, la figura più importante per gli islamisti, i turchi, è questo, questo sultano Abdul Hamid II, che da una parte ha rappresentato il risveglio dell'Islam in Turchia, ma dall'altra è stata anche una figura di modernizzatore. Nel 1928 poi la caserma è stata abbattuta e la cosa bella di questo testo è che ci fa proprio rivedere i luoghi per come si sono evoluti nella storia turca, tanto che poi è stato costruito il parco di Gezi, che è appunto quello che è stato messo in discussione e ha portato alle proteste del 2013, che è diventato una specie di luogo di incontro, come lo era stato Piazza Tarir, per gli emarginati, per i marginalizzati, Um, e, e, e' proprio lì che si è, è nato, si è sviluppato il boom commerciale, economico, che ha permesso a AKP, cioè al partito di Erdogan, di fare grandi affari perché tutti gli appalti per le costruzioni nuove in quell'area erano gestiti da AKP Anche lì, anche i movimenti di Gezi Park sono nati da una petizione che chiedeva di non distruggere il parco di Gezi, come è una petizione, quella di Academic for Peace, che difende gli accademici turchi che sono ehm, censurati nel paese. Quindi Gezi ha rappresentato l'insieme di varie richieste di cambiamento che venivano dai marginati, tante donne, il 50% dei, dei contestatori nel 2013 erano donne, tanti giovani, tanto che questi manifestanti hanno usato una maniera molto ironica, molto, molto umorismo, come dice il giornalista, cioè hanno tentato di mutare lo slogan del regime di Erdogan, per esempio il regime di Erdogan chiamava i manifestanti «Ciapolgiù», -ciapol eh, che significa in italiano «Vandali», e i vandali, cioè i manifestanti, hanno preso questa parola e l'hanno fatta propria per contestare il regime di Erdogan. Non solo, c'è stata piazza Taksim, è stato il centro delle proteste della comunità LGBT turca, c'è stato il più grande Gay Pride della storia turca recente, che ha subito il, la comunità LGBT e transgender turca, i rastrellamenti dei nazionalisti MHP e di altri. Poi c'è stata un'adesione spontanea dei movimenti curdi che inizialmente non hanno partecipato a Ghezi come gli altri, perché in quel momento era in corso la fase di dialogo nazionale con, per raggiungere per andare avanti con il processo di pace e disarmo con le autorità turche, però c'erano tanti sostenitori del Partito Democratico dei Poli Pol, e dei Pe, e poi c'erano altri che tanti tifosi di calcio questo è un altro parallelo con le proteste del 2011 in Egitto c'erano i sostenitori dell'Ali in eh, Turchia c'erano il Beşiktaş, e in particolare i Chars, che sono, hanno un po' uno spirito anarchico tra i tifosi del Beşiktaş e quindi anche tanti sostenitori delle squadre, di questa squadra di calcio hanno partecipato alla protesta l'ultima è questa componente di sinistra dei contestatori che venivano da un quartiere periferico che si chiama Gazi un quartiere nord-occidentale della città di Stan e eh, tanti partiti della sinistra turca avevano sede, hanno sede a Gazi, lo stesso HDP, ma anche per esempio DHKPC, che è un partito dei giovani del PKK e altri gruppi che sono legati alla sinistra hanno sede nel quartiere di Gazi, quindi eh, io darei la parola a Murat per spiegarci tutte le anime delle proteste di Piazza Taksin. Domanda difficile comunque, non avevamo parlato così prima, no. <ride> ehm... Sì, ehm, in, in realtà un, un piccolo movimento per difendere il Parco Ghesi ehm, era nato un anno, un anno e mezzo prima, prima della rivolta. Ehm, la Camera degli Ingegneri e degli Architetti di Istanbul, ehm, TMMOB, ehm, aveva lanciato una petizione eh, per raccogliere le firme, ma aveva presentato anche diversi ricorsi presso il Consiglio Comunale. E, parco Ghesi, oltre ad avere eh, un ruolo urbanistico, eh, è quasi l'unico parco, l'unica area verde, ha anche un ruolo storico e sociologico. Storico perché è un, un punto importante per la storia eh, dell'impero dell ottomano, ma anche della storia turca. Eh, prima ancora della caserma, come hai detto anche tu Giuseppe, come anche Denise spiega nel libro, c'era un cimitero armeno eh, al posto suo ed era immenso, enorme, ed è stato distrutto quasi interamente per costruire questa caserma. Eh, progettata da un architetto francese e eh, convocata dall'ultimo sultano dell'impero ottomano e, mh, e, e poi c'erano degli alberi che avevano più di cento anni ci sono tuttora per fortuna e, ed aveva un ruolo anche sociologicamente importante e, e, mh, pensate alla funzionalità del parco no? eh, Solo pensate al parco che si trova vicino alla stazione centrale di Milano e non so se tuttora cambia eh, continua però io quando eh, venivo un po' più io abito a Torino, e eh, venivo un po' più frequentemente a Milano, vedevo un piccolo mercato nero di contrabbando, sigarette rumene oppure immigrati che si trovavano, trovavano un lavoro no? Si, si, si passavano il lavoro tra di loro eccetera un po', un po tu, come tutte le zone attor attorno alle, alle, alle stazioni ferroviarie grandi, anche a Roma c'è la stessa cosa, anche a Firenze eh, anche a Torino per un periodo, soprattutto per gli immigrati meridionali. E, e il Parco Ghesi era il luogo, come dice Sero è un parlamentare turco, era il luogo di aggregazione della, dei poveri. Eh, era possibile camminare in quest'area verde senza consumare niente. Questo è un punto molto importante, Sembra che io stia raccontando una cosa molto banale, ma stiamo parlando del, del, di Istanbul di oggi che è, ed è stata riempita dai centri commerciali, un, um, una città in cui il um, luogo pubblico di condivisione e di convivenza è, è quasi inesistente. E, Taksim è una piazza molto grande, ma molto tranquillamente possiamo dire che è l'unica piazza che è rimasta a Istanbul. No? Eh, io vengo da Torino, siamo abituati alle piazze, quindi è, è una realtà totalmente diversa, come, come nelle città tedesche o pre-austriache bombardate, vedete, trovate tantissime piazze, è importante la presenza di una piazza. A, a Istanbul invece è rimasta solo piazza taxi. Volete per le manifestazioni culturali, volete per eh, le manifestazioni di protesta, la piazza ha un suo una sua funzionalità, una sua importanza. Eh, invece era, era un luogo e eh, tuttora però eh, cementificato per una buona parte era all'epoca un luogo molto importante per, per questo per questo suo, questa sua funzione pubblica e eh, eh, sociologica quindi eh, e anche perché tra l'altro se vogliamo guardare bene le parole gesi vuol dire villeggiatura per esempio in turco no? è un punto in cui potete camminare, no? gironzolare un parco abbastanza grande ed era anche un luogo di incontro, di batuaj per esempio eh, questo è un punto molto importante, eh, non è banale perché in un paese in cui il fondamentalismo è sempre più in crescita la società diventa sempre più conservatrice e sono le donne e, e le persone LGBT a, a finire sempre ehm, nel mirino di queste politiche ehm, fondamentaliste. In effetti in Turchia, soprattutto in questo qu quartiere Taksim dove c'è il Parco Gezi, c'è stata in questi ultimi dieci anni una repressione molto no notevole nei confronti delle persone LGBT. Taksim è stato sempre un quartiere di diverse culture, no? ci hanno vissuto i genovesi, esiste la Torre di Galata, il primo edificio dei pompieri è stato costruito dai, dai genovesi, c'è l'ospedale italiano, c'è il consolato italiano, c'è il liceo classico italiano, c'è il liceo mh, di Cristoforo Colombo costruito dai, dai, mh, dai gesuiti c'è l'altro liceo eh, italiano costruito dai salesiani, c'è il liceo tedesco, quindi eh, fino al pogrom del, 25, del 1950 per esempio era un quartiere molto molto popolato dai, dal, dagli stranieri, soprattutto imprenditori oppure intellettuali tedeschi, francesi, italiani, ed era un'isola un salva, eh, ed era anche la scintilla per la nascita della Repubblica laica, progressista, democratica no? e nel 1923. Ed era anche un luogo in cui vivevano diverse religioni, per esempio su Istiklal, che è il corso principale di Taksim, ci sono tuttora due chiese cattoliche italiane, oppure ci sono diverse chiese ortodosse, greche, georgiane, eccetera. E, e quindi, eh, e poi ci sono i consolati, i centri culturali dei consolati, quello italiano, francese, ed era un... Eh, tenendo in considerazione la crescita sproporzionata, veloce eh, e disorganizzata di Istanbul, no? e, eh, risultava ancora il cuore intellettuale della città, no? e, era ancora il cuore intellettuale della città, era anche un punto dove si poteva vivere liberamente. Questo governo um, ha chiuso, per esempio, numerosi gay bar, ha, ha impedito la vendita degli alcolici in, diversi, in diverse strade di questo quartiere. E, per esempio, eh, neanche cinque mesi fa ha impedito lo svolgimento del Gay Film Festival a Istanbul, no? che ehm, si teneva presso il consolato francese di, di, di Istica, di, di, di Taksim. Quindi eh, le, le persone LGBT, senz'altro, eh, per le persone LGBT il parco Ghese era molto importante. Era, è, è, è molto importante anche per le donne, perché, perché alla rivolta hanno fatto tantissime donne, perché esattamente per lo stesso motivo, come le persone LGBT, eh, i, il quartiere Taksim era un luogo in cui la donna poteva tornare a casa da sola anche alle 2, 3 di, di sera, di notte. Mia mamma ci ha lavorato per anni e anni, è sempre tornata a casa dopo gli straordinari da sola, ed era un, un quartiere sicuro, un quartiere, um, in, un quartiere tranquillo, un quartiere dove si trovavano centri culturali a svolgere delle manifestazioni culturali fino a tardi, oppure ristoranti aperti, um, locali, circoli culturali, letterari. Quindi il parco Ghesi, ma non soltanto Taksim, ma non soltanto l'identità e il passato che rappresentano questi, questi luoghi, sono molto eh, simbolicamente, storicamente, sociologicamente, sono molto importanti. E, e per cui in questa rivolta automaticamente eh, si sono trovate per strada le donne, sono trovate per strada le persone LGBT, sono trovati gli intellettuali, sono trovati i, i, i membri di diversi partiti di sinistra extraparlamentari, Taksim è il cuore delle sedi centrali di diversi partiti socialisti comunisti extraparlamentari, oppure eh, la sede centrale Taksim di numerose riviste intellettuali, no? come Khal come Jön, eccetera. Quindi eh, diversi collettivi si sono trovati in, questo, in questa um, rivolta. E c'erano anche dei musulmani anticapitalisti, il nome ufficiale di questo movimento che è nato circa dieci anni fa e che forse eh, inevitabilmente, dato che eh, il paese è, è, viene governato da un partito fondamentalista conservatore eh, che eh, pratica un disegno economico sfrenato e capitalistico e quindi eh, è, no, eh, è normale che eh, sia nato un movimento eh, conservatore ma eh, abbia un, una cultura economica diversa quindi eh, si sono trovate anche i musulmani comunisti, socialisti, con i gay con le lesbiche, con le lavoratrici del sesso transessuali, con le femministe perché e chiudo dicendo che uno dei risultati ehm, che ha creato la cultura governativa di questo partito è quello di emarginare tutti, escludere tutti dalla vita sociale quotidiana quindi creare un contenitore enorme di oppositori che fino a ieri magari non pensavano di essere all'opposizione. No? E Parco Ghesi ha questa importanza, ha, ha dato, la rivolta di Ghesi ha dato la vita a un'iniziativa un popolare in cui tutti avevano qualcosa da dire contro il governo. Andiamo avanti nel percorso che per fa Denis Ucelli in questo libro così interessante, perché lui... Fa un'operazione che secondo me è sempre molto utile, cioè di uscire fuori da Taksim, perché i movimenti, il movimento di Gezi Park non è solo piazza Taksim e non è solo Istanbul. Allora lui fa un ricorso molto interessante a interviste. Quindi intervista tantissimi attivisti e eh, raggiunge dei quartieri che sono uno più interessante dell'altro. Uno di questi è Calicoi, che abbiamo prima nominato eh, insieme a Murat. Ma poi va a Ankara, va a Dersim, va a Kaiseri, va a Smirne, va a Antachia e in ognuna di queste città trova qualcosa di interessante. Per esempio, a Smirne trova la sinistra, quella sinistra che si rifà a Chilici da cioè una sinistra che comunque parte in qualche maniera del sistema. Ma a Antachia trova. Gli Aleviti, quindi io vorrei che Murat ci facesse entrare nel libro di Denis Huncell raccontandoci di questa parte delle interviste e del rapporto che c'è con i quartieri che sono fuori dal centro di Istanbul. Sì, ehm, e la, la rivolta ha avuto una durata di, di tre mesi, circa tre quattro mesi, e eh, secondo i numeri del ministero degli interni. E sono scese in piazza quasi 8 milioni di persone e ci sono state delle città in cui ogni sera c'era una manifestazione come a Izmir oltre a Istanbul o per Eskisheir o pre ogni città come ogni partecipante aveva un, una cosa da rivendicare un problema da manifestare per esempio la città di Antakya è una città in confine con la Siria una città popolata dagli arabi una città che fa parte della Repubblica di Turchia dal 1936, grazie a un referendum fatto tra il, il governo inglese dell'epoca e il governo turco, perché era un, una zona autonoma come il Cipro, come era prima, e, e quindi la sua popolazione è, è quasi, quasi totalmente araba siriana. E poi ci sono automaticamente, come parecchi arabi siriani, ci sono anche cittadini della fede musulmana della, della frazione alevita, no? non sono sunniti, non sono sciiti, ma sono aleviti. E alle viti ci sono in Turchia, un po' in Iran, un po' in Azerbaijan, un po' anche in Siria, qualcosina anche in Iraq, ma oltre in Germania anche so, ci sono, ma sono quelli che hanno dovuto abbandonare il paese per via di diverse pressioni eh, incarcerazioni. e incarcerazioni. Nella città di Antakia, per esempio, eh, le manifestazioni sono state importanti, anche perché il, il ruolo ehm, della città di Antachia era molto, era un ruolo chiave, soprattutto in quegli anni, perché la guerra civile in Siria era appena scoppiata. Quindi ehm, verso Antachia c'erano degli attentati, tipo quelli di Rehan no? dove sono morte 53 persone in un attentato. E eh, Antachia anche eh, ospita due caserme molto importanti. Eh, per eh, entrare eh, in Siria, oppure come è successo nel 2014, per portare delle armi illegalmente con i tir verso, verso la Siria. Quindi eh, la popolazione locale di Antacchia ha eh, protestato anche per questo motivo, perché si sentiva abbandonata e tradita dal governo centrale, messa lì in mezzo in una guerra civile di cui non fanno parte e altre città anche avevano da, da rivendicare tipo ehm, la popolazione di Smirne che ha una popolazione greca, eh, armena oppure turca di sinistra ed è stata spesso volentieri criticata, umiliata eh, pubblicamente dal governo oppure dal Presidente della Repubblica in diverse occasioni. e, e Poi ci sono stati anche numerosi giochi politici Ehm, lanciati da parte del, del governo per impedire i finanziamenti al municipio di Smirne che è stato sempre un municipio di, di centrosinistra ehm, oppure Eskishere era una città universitaria molto grande eh, ah, ah, ah, tantissimi studenti universitari hanno fatto parte di questa rivolta eh, perché l'istruzione è, è diventata sempre più fondamentalista conservatrice in Turchia i rettori possono essere nominati direttamente dal Presidente della Repubblica, soprattutto con gli ultimi decreti di legge, con lo stato di emergenza, sono stati sempre in questi ultimi due anni nominati direttamente dal Presidente della Repubblica, nonostante le votazioni locali dentro i campus che non contano niente. Tipo i rettori che hanno preso un per cento sono diventati rettori, i candidati che sono, hanno preso un per cento sono diventati rettori, quelli che hanno preso il 60-70 invece non non sono diventa territorio. Quindi studenti universitari eh, erano in piazza e Eskizheer erano inevitabili eh, le proteste. Una nota interessante, in questa rivolta eh, sono morti otto giovani maschi, eh, tutti otto hanno meno di 30 anni e tutti sono aleviti. Eh, eh, di Antakya, di Eskizheer e di altre città di Istanbul questo dice qualcosa, eh, questo io nella postfazione ho deciso di dedicare sette pagine di capitolo su come eh, la società è diventata conservatrice con le politiche del governo, con le mani dello Stato, eh, come è diventata sempre più nazionalista e eh, sunnita e eh, così come gli aleviti oppure altre, eh, altre etnie, altre religioni si sentono emarginati, ignorati, esclusi. E semplicemente i luoghi del, di culto degli aleviti non sono moschee ma le moschee come succede anche in Italia non pagano il gas, non pagano l'elettricità non pagano l'imo ma i luoghi di culto delle, degli aleviti devono pagare tutto l'affitto, tutto quanto quindi questo è un trattamento storico di, serie, di cittadini di serie A, serie B è sempre in crescita è sempre più aggressiva quindi gli aleviti avevano non solo per questo ma tante altre motivazioni sufficienti necessarie per scendere in piazza sono scese in piazza e, e, e purtroppo otto giovani hanno perso la loro vita durante questa rivolta forse vuoi dire gesto, solo due parole per fare un parallelo con gli alawiti gli alawiti sono sapete, della famiglia di Assad in Siria gli aleviti invece sono una minoranza turca sì c'è questa differenza, giusto a livello religioso forse no, no si assomiglia a livello... no, perché hanno tutti una... sì. vengono tutti da un'influenza sciita sostanzialmente mm. passiamo alla parte del fallimento <ride> tra virgolette lo mettiamo delle proteste di piazza Taksim tutti noi siamo un po' familiari con la storia recente turca, io faccio un piccolo riferimento agli recenti eventi, forse il momento più significativo è stato il 2014 quando si è capito che la città di Kobane, che sapete è una città dove c'è una la maggioranza kurda che però era stata attaccata da ISIS, è stata lasciata un po' a se stessa dai turchi che hanno, fatto, hanno permesso a ISIS di entrare in città e da quel momento è nato il mito che Le opposizioni al regime di Assad, ma che invece arrivavano ad ISIS. E quello è stato un po' un momento di svolta in cui si è capito che Erdogan avrebbe abbandonato a loro stessi i curdi. Poi il momento significativo di fine di questo percorso di pace con la minoranza kurda c'è stata nel 2015, con le elezioni che hanno visto l'entrata in Parlamento del Partito Haidepe, il Partito Democratico dei Popoli, per la prima volta nella sua storia è entrato nel Parlamento eh, turco, rovinando un po' il gioco di Erdogan, che invece voleva ottenere il 40% per fare le sue riforme costituzionali. Ma è bastato aspettare poco, perché il 15 luglio del 2016 c'è stato il cosiddetto fallito colpo di Stato contro Erdogan, da quel momento sono iniziate le purghe, cioè oh, gli arresti indiscriminati di chiunque, dall'amministrazione pubblica ai giudici, ai giornalisti, agli accademici e a, a centinaia, a migliaia di persone. Evidentemente, in un contesto in cui la polizia acquistava sempre più potere, sempre più importanza. Infatti, eh, Denis Hüchel fa un passaggio molto interessante dicendo: Il momento di rottura è stato nel 2006 quando la polizia diventava sempre più forte e anche te lo ha permesso. E poi si sì, arriva ai giorni nostri, il 2017, quando Erdogan ha ottenuto quello che voleva con il referendum costituzionale, ha messo le mani sull'esecutivo, su tutto, e quindi è diventato il nuovo sultano, il nuovo autocrate della Turchia, in un contesto di grande censura, di grande repressione, che è culminato con l'operazione che adesso un po' all'ordine del giorno, che paradossalmente si chiama Olive Branch, Ramoscello d'Ulivo, ma che in realtà ha messo a ferro e fuoco la città di Afrin, che è un enclave curta che si trova al confine con la Turchia. Uh, Murat si occupa proprio di questa fase storica nella sua parte questo al libro Ogni luogo è Taksim, quindi facciamoci raccontare direttamente da lui che fase di repressione sta attraversando la Turchia in questo momento. Ehm, solo una correzione come avevamo detto sul tram e la rivolta mh, del Parco Ghesi eh, non, è, non è stato non si è conclusa con un, fa, un fallimento non è un fallimento, no, come, è fallimento come la rivoluzione egiziana è una rivoluzione ed è stata sabotata ed è stata repressa, distrutta per esempio solo il, la notte del primo giugno del 2014 la polizia di Istanbul ha esaurito in 24 ore tutti i lacrimogeni che aveva nei magazzini e soltanto tutti questi otto morti che ho detto prima sono stati eh, tutte queste otto persone sono state uccise nei primi 12 giorni della rivolta quindi la risposta immediata principale iniziale del governo era di un colore unico, repressione, violenza fermare la rivolta in una con una modalità più aggressiva possibile immediatamente è importante sottolineare questo soprattutto perché tuttora oggi il governo continua a dire che all'inizio era una rivolta pacifica che è, era, è stata lanciata per difendere un'area verde eccetera ed è ovviamente eh, la versione ufficiale del governo, perché eh, qua c'è una, come abbiamo provato prima, c'è una lettura sociologica sbagliata, perché non era una rivolta popolare per difendere soltanto un parco. In effetti sui muri di Istanbul c'era scritto, l'amico mio, scendi in piazza, la questione non riguarda soltanto il parco, non hai capito ancora? Quindi ognuno aveva qualcosa da rivendicare, da protestare e, e doveva scendere in piazza. E, e poi non aveva non, non era partita pacificamente eh, perché solo la notte del 30 maggio no, una decina di ragazzi che erano lì a, che hanno provato a campeggiare come hanno fatto gli spagnoli no, in quella famosa piazza eh, oppure come hanno fatto gli americani in Wall Street hanno provato a campeggiare piazzate delle tende la polizia prima ha malmenato i ragazzi poi ha raccolto le tende le borse ha bruciato tutto cioè Istanbul, in mezzo al parco centrale della città la polizia accende un fuoco e brucia le tende è un gesto molto arrogante altrettanto violento e pericoloso quindi già dai primi momenti della rivolta la risposta L'idea, il progetto, il piano del governo era l'aggressione, la violenza. Questo ovviamente ha numerose motivazioni. Tra tutte queste motivazioni c'è anche il fatto che questo governo venga da un percorso politico universitario eh, di grande violenza, no? e come... La Domenica del Sangue, si dice in turco, nel 1976, quando la flotta americana si era eh, fermata al Bosforo, un collettivo di studenti universitari di sinistra che hanno provato a protestare in piazza Taksim contro la flotta, un collettivo conservatore universitario ha fatto una contramanifestazione ed ha accoltellato due studenti socialisti e li ha uccisi. Il presidente dell'associazione dell'epoca è attualmente il presidente del senato, della camera, e, e diversi membri dell'associazione dell'epoca sono o ministri oppure fondatori del partito al governo, i ministri del governo oppure sono fondatori. Quindi e non, questo governo e i suoi elementi e non, sanno, non sanno governare in un'altra maniera, non sanno rispondere in un'altra maniera, non sanno dialogare in un'altra maniera. E, è un, un percorso politico è molto conservatore, nazionalista, aggressivo, fondamentalista, maschilista, omofobo e sessista. E quindi nei confronti di una rivolta in cui ci sono le donne femministe, LGBT e musulmani anticapitalisti e socialisti la loro risposta è soltanto quella di lanciare la lotta come facevano una volta contro il comunismo no? e, e quindi per me non è fallita il, la rivolta, è stata uccisa, ammazzata ma è rimasta come, un, come una storia che i partecipanti racconteranno alle future generazioni no? ogni partecipante in questa rivolta ha una storia, ha qualcosa da raccontare ha imparato, ha insegnato tantissime cose è, è, è stata praticata in una maniera molto collettiva, organizzata e pacifica una convivenza, eh, una convivenza fisica economica e, e, e sociale per esempio al parco non si comprava niente no, non, non funzionava il denaro tutti portavano delle, delle donazioni libri, cibo, da bere e si scambiava tutto Pensate, in una città di 17 milioni di persone, in un parco grande, non c'erano di sicuro 300-400 persone, ma centinaia e migliaia di persone e non si usava il denaro, no? E c'era il campeggio ed era pulitissimo tutto il parco perché c'era sempre la pulizia collettiva ogni mattina. Ognuno insegnava come suonare uno strumento, come praticare uno sport, c'erano le preghiere collettive di ogni religione, c'erano degli angoli di lettura c'erano degli angoli, angoli in cui c'erano dei laboratori dell'utilizzo delle parolagge non sessiste da scrivere sui manifesti, sui muri, c'erano delle donne che giravano taxi e, e cancellavano gli slogan sessisti, no? E quindi ehm, era, era un... Uh, rimarrà sempre come un ricordo senza precedenti, eccellente, progressista, unico eh, nonostante la repressione che è stata fatta. I partecipanti, del paese, hanno vinto e hanno, hanno guadagnato qualcosa. Questo è il. Su come si vive? Si vive sotto lo stato d'emergenza oggi in Turchia. I numeri sono chiari: quasi 200 giornalisti in carcere, 500 avvocati in carcere, e 90 città sotto i commissari straordinari perché 63 sindaci sono in carcere, 11, 9, 11, qualcuno viene scarcerato per incarcerato parlamentari nazionali sono in carcere appartenenti a un partito politico che ha ottenuto quasi 7 milioni di voti e il partito democratico dei popoli come Giuseppe ha, eh, ha, ha citato prima ha nominato prima e, e quasi 4.000 giudici, procuratori sono stati licenziati o preincarcerati e ehm, per non parlare delle degli studenti, studenti universitari oppure di numerosi accademici che sono sotto processo e spinte, obbligate a abbandonare il paese, no? Noi abbiamo una conoscenza in comune che lavora all'Università di Padova per il momento grazie a una borsa di studio che è stata data da un istituto di ricerca di Berlino per il professore in pericolo, ASL è uno dei firmatari di questo appello che invitava il governo due anni fa, nel 2016 di, di, di, invitava il governo a, per ritrattare con la guerriglia kurda perché era, era, è stata interrotta la tregua e 1219, quasi 1300 firmatari di questo appello sono stati, prima di tutto, umiliati, offesi e pubblicamente dal Presidente della Repubblica, poi successivamente da altri membri del Governo, poi sono stati arrestati, rilasciati, ma tuttora sono sotto processo. Numerosi accademici firmatari di questo appello non possono abbandonare il territorio nazionale, oppure quelli che sono fuori, se vanno al Consolato, è successo numerose volte, e gli viene ritirato il passaporto, quindi vivono senza passaporto, magari in Germania, in Italia, in Francia, negli Stati Uniti, in Belgio, in Olanda, in Svezia. E, e, oppure tanti giornalisti hanno dovuto abbandonare il paese, come Gian Dündaro oppure altri, altri giornalisti. Così si vive sotto lo stato d'emergenza e, e è tuttora in atto. Sotto lo stato d'emergenza sono state fatte le elezioni, sono state fatte, è stato fatto il referendum anche se il governo sin dall'inizio diceva che sotto lo stato d'emergenza non, non avrebbe fatto il referendum e, e la vita sociale al di là delle incarcerazioni di questi intellettuali oppure accademici oppure giornalisti la vita sociale è anche molto difficile in diverse città eh, a tempo indeterminato sono state vietate le manifestazioni culturali la manifestazione politica la manifestazione in piazza ad Ankara a tempo indeterminato sono state vietate tutte le attività dell'associazione LGBT, dalla conferenza al laboratorio, dal film festival al teatro, dalla manifestazione in piazza al volantinaggio tutte le manifestazioni no? ad Ankara 5.000 persone, la capitale del paese e, e così con la paura si vive adesso in Turchia perché qualcuno vuole paura vuole, vuole governare con la paura perché ha paura Passiamo invece a quella parte che nel libro ha curato Alberto, cioè parte geopolitica, perché sapete che la Turchia è uno dei componenti della Nato, sapete che la Turchia è impegnata sul campo contro i curdi delle unità di protezione maschili e femminili, gli Epeghe, nella città di Afrine, evidentemente in questo momento c'è una campagna internazionale a sostegno dei movimenti curdi, perché sapete che quella regione c'è un esperimento che è l'esperimento rivoluzionario di Rojava che parla di uguaglianza tra uomini e donne, che parla di ecologia, che parla di municipalismo libertario, che sono dei temi che sono centrali nel discorso politico di quella componente però trovano il grande ostacolo da parte dei turchi che non vogliono la continuità territoriale tra i tre cantoni di Afrine, Gezira e Kobane. Io ho avuto la possibilità di andare nel cantone di Kobane nel 2015, poi noi siamo stati fermati al confine di Sorucci quindi al confine tra Turchia e Siria ed espulsi dalle autorità turche perché evidentemente i turchi non vogliono che si racconti quello che succede in Rojava e evidentemente la mia, le mie corrispondenze erano per il manifesto e questa cosa non era di interesse per, eh, oppure non potevano, andavano troppo a, a raccontare direttamente cosa succedeva a Kobane. Io vorrei che tu ci parlassi di più di questa componente ricordando però che purtroppo i compagni curdi sono stati un po' abbandonati da tutti, perché se facevano parte avevano il sostegno della eh, comunità internazionale, in particolare degli Stati Uniti, che avevano partecipato alla coalizione internazionale per combattere contro ISIS, gli Stati Uniti non hanno fatto niente in questo caso, nel caso di Afrin, la stessa cosa si può dire per la Russia che ha lasciato fare ai turchi, lo stesso Assad come al solito si è lavato le mani, ha lasciato i curdi a loro stessi e dall'altra parte ci troviamo in un contesto in cui i compagni kurdi sono continuamente arrestati e messi a tacere in Turchia, sappiamo che i due leader di EDP, Salaitin Demirtas e Figenyuksev Dag, sono in prigione in Turchia e i parlamentari kurdi hanno visto strappata la loro immunità parlamentare, quindi non possono fare politica. L'altro attore che possiamo includere, dopo aver citato Stati Uniti, Russia e Assad in Siria, è l'Unione Europea, che invece continua a fare affari con Erdogan, con l'accordo sui migranti, 3 miliardi di euro sono stati dati inizialmente, una seconda tranche, nonostante fosse in corso il massacro di Afrin, è stato di nuovo concesso alle autorità turche, ancora 3 miliardi di euro, sempre perché per gli interessi, geopolitici e politici di politica interna tedeschi, è importante che la Turchia rimanga una prigione per migranti e che quindi i siriani, i curdi che sono in territorio turco restino lì e non vengano in Europa. Quindi alla fine dei conti questo regime di Erdogan è diventato un regime post-populista, populista da tutti i punti di vista, perché è aggressivo militarmente, persegue politiche neoliberiste ed è discriminatorio nei confronti dei migranti. Ah, le condizioni di Kobane ehm, e Afrin sono abbastanza diverse. <coughs> Prima di tutto, ehm, eh, la, la, il caso di Kobane, ehm, la resistenza di Kobane è, è avvenuta nel 2015-16, quindi un anno, quasi due anni dopo la dichiarazione dell'autonomia di Rojava, quindi la dichiarazione della carta sociale, carta costituente del, della zona. Ehm, oggi siamo nel 2018, la guerra civile siriana ha un altro profilo. Ehm, in più, eh, all'epoca c'era l'ISIS, che era una minaccia non soltanto in Siria, ma tenendo in considerazione gli altri attori, era una minaccia soprattutto per, ehm, anzi non soprattutto, anche per l'Europa. E quindi ehm, era il momento, tra virgolette, detto mo molto banalmente, di sostenere i kurdi che lottavano contro l'ISIS. No? Era un, anche un'immagine abbastanza romantica, se vogliamo, da questo punto di vista oggi invece l'ISIS teoricamente non c'è più in, in Europa, anche in Turchia da un pezzo che non fa degli attentati come faceva prima oppure in Siria ha perso un po' la sua forza e quindi le condizioni finora da questo punto di vista sono diverse inoltre eh, a Kobane c'era un, una resistenza locale ad Afrin invece esiste un'occupazione militare messa in atto da parte di un governo che è candidato dell'Unione Europea, è membro della Nato e quasi ormai il miglior alleato sul territorio della Russia. Quindi l'interlocutore dei potenti stranieri che hanno la voce in Siria ora è uno Stato. All'epoca invece era un'unità di resistenza popolare, quindi anche gli attori sono ben diversi rispetto a Kobane. All'epoca, come dicevo prima, si lottava contro l'Isis, adesso si lotta contro quelli che hanno lottato contro l'Isis. Allora, ehm, questo meccanismo, anche se sembra schizofrenica, con tutto il rispetto alla patologia, ci fa capire che nel mentre non sono cambiate soltanto le dinamiche interne in Siria, ma sono cambiate anche le dinamiche esterne tra l'Iran, la Russia, la Turchia, gli Stati Uniti e la Siria. All'inizio nel 2011 la Turchia faceva portavoce, la portavoce delle politiche americane, Verso il 2014 la cosa è cambiata, dal 2014-15 anche per via delle complicazioni interne, la Turchia pian piano ha abbandonato la linea della NATO, si è sempre avvicinata alla linea russa. Questo già ci, fa ci, ci, ci, fa ci aiuta a capire quali dinamiche non sono più come prima nella guerra siriana. E solo ieri il, uno dei, degli alti ufficiali del PKK il partito del lavoratore del Kurdistan eh, ha detto che molto probabilmente c'è stato un accordo con la Russia eh, tra la Russia e la Turchia e così è stata data una sorta di lascia passare alla Turchia no? perché l'obiettivo della Turchia è netta chiara nonostante il eh, il nostro, il, il nostro disaccordo nei confronti del governo turco comunque tra virgolette per eh, in questi ultimi quattro anni è stata coerente quindi no, a 900 km di confine con la Siria nel nord della Siria nasce nel 2014 una esperienza economicamente politicamente, sociologicamente diversa anticapitalista, ecologista femminista mette in discussione numerosi meccanismi nel Medio Oriente, ma anche in Turchia. È una realtà che si ispira alle ideologie del PKK, che è un'organizzazione definita terroristica dallo Stato turco, con la quale si trova in conflitto da più di 30 anni. Allora è normale che le IEPG e la loro espressione partitica PEDE tutto quanto viene definito come un'organizzazione terroristica da parte del governo turco. È normale, spontaneo, inevitabile. Con 900 di chilometri avresti al confine la probabile nascita di una zona autonoma che tu definisci ideologicamente terroristica. no? Non è come il nord Iraq che è molto con le politiche economiche molto allineata con la Turchia in effetti la Turchia compra più petrolio dal nord Iraq che dall'Iraq centrale per esempio no? e, e dunque e le dinamiche e, sono ben diverse rispetto a Kobane Kobane si, e, e, si difendeva una città una zona, si difendevano certi valori assolutamente però era una resistenza locale adesso invece le dinamiche sono cambiate probabilmente dietro le quinte sono stati fatti altri accordi e, e si trova un esercito, il quarto esercito più grande del mondo, un esercito nato a entrare su questo territorio. Per via di queste, eh, questi punti di vista che ho elencato prima, la Turchia vuole che eh, la realtà amministrativa che è nata nel nord della Siria non esista più, oppure per il momento vada oltre un confine che sarebbe il fiume Eufrate, no? Quindi occuperebbe la Turchia, risanerebbe nella sua ideologia, la parte occidentale del nord della Siria. No? Quindi comunque distruggerebbe la metà del progetto di Rojava. Allora se è stato dato un permesso del genere alla Turchia, ma molto probabilmente è stato dato, perché come dici tu, la Russia non ha reagito, l'America nonostante alcune timide critiche non ha reagito, la, la Siria non ha reagito, probabilmente è stata permessa alla Turchia di entrare lì e in cambio probabilmente la Turchia ha dato qualcosa queste sono particolarità che scopriremo col, col tempo ma bisogna soltanto approfondire l'attualità leggermente per, avere, per cercare di avere qualche idea per esempio in Turchia sono in costruzione tre centrali nucleari e sono, saranno le opere russe e giapponesi per esempio no? questo è soltanto un esempio un'eventuale un idea di, del patto dell'accordo che molto probabilmente c'è stato dietro a lasciapassare della Turchia in, ad Afrin e quindi le dinamiche sono molto diverse e, e, però la storia si ripete come è stato fatto in Iran come è stato fatto in Turchia, come è stato fatto soprattutto in Iraq, è sempre il curdo che viene abbandonato, è sempre il curdo che viene sostenuto un giorno e il giorno dopo viene venduto. Vorrei che ci fossero delle domande dal pubblico, se qualcuno ha dei quesiti per Murat sul... Nel 2013 ero a Taxi, sì, quindi un po' l'ho vissuto, ho so visto quello che tu hai detto. Del laboratorio sulle parodacce e eh, su non usare frocio, che mi ricordo che era una cosa molto sentita. Eh, che si diceva molto, ecco, tutta questa esperienza di questo, questo tentativo anche di, eh, di costruire un processo eh, progressista, no?